Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono GasGas0608 e oggi siamo qui su Fortnite. Anche oggi siamo qui su Rocket League raga, e faremo un po' di partite, anzi vi faccio oggi, farò vedere solo una partita, una partita in cui giocherò Ah vedete un po' in cui vi farò vedere come sono scarso allora se non farmi stare che odio proprio zero vediamo chi troviamo oggi vi devo allora di questo gioco ve lo dico ma non sono fortissimo perché l'ho installato da poco da quando sull'epic in store l'hanno reso gratis io Niente, non ci avevo mai giocato. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Quindi non ci avevo mai giocato, però. Ehm, non ci avevo mai giocato. Però molto bello questo gioco. Quindi... Ok, mi prendo male. Molto male, purtroppo. Mi tanto ho fatto gol. Raga mi lagga un botto ma ho fatto gol. Perché okay, raga, se mi, vedete, se mi vedete che prima guardo la telecamera e poi guardo da un'altra parte, perché ho preso lo schermo nuovo, vorrei vedere se come va almeno la registrazione. Perché è la prima volta che uso la telecamera, capito? Cioè che uso un doppio schermo e che uso sì giusto la telecamera per fare video. Intanto siamo a 2 1. Raga, devo prendere il turbo. Ma non ce n'era turbo. Vado, raga. Babbo. Comunque 2-1, 2-1, 2-1, vedremo come finirà. Oh, Bum. Non ci... Basta, fatemi giocare. Basta voi stile, un po' di scolpa. Ah. Sono un carpooler. carpooler. Non so cosa significa, penso principiante. Ancora! Ora Non ho fatto qualcosa di nulla. Che palle. No, se lo prendiamo un po' per il tiro è gol. No, vabbè. No, no, no. Ok, ok, perfetto. Vai, vai! Che gol che gol. che gol! che gol, che gol, che gol. Già lo sapevo che era gol. Per questo ho detto prima che gol. Che gol, raga. Che golassi. da dire 5 a 2 e abbandonato la partita bene bene bene bene bene bene bene bene e quindi comunque questo gioco a me mi ha proprio diciamo catturato devo dire detto che ragazzi il video finisce qui ci vediamo in un nuovo video. Mi raccomando, mettete un like. E eh... niente ragazzi. Che vi devo dire. Questo video finisce qui e ciao ragazzi!